Zombie apocalypse. Eccomi ciao ragazze, eccomi qua tornata con il terzo o quarto video, non so cosa sarà questo Allora, questo è un video beauty perché ho intenzione di fare almeno uno, due, tre, quattro prodotti di fila mh, Sui miei capelli, come tengo i miei capelli Non ho messo la maschera perché se no, raga, ovviamente è troppo lungo, ma vabbè allora, come primo prodotto sto utilizzando, è finito anche, tra l'altro, non so se sia finito o meno, ma credo di sì, ed è questo balsamo un po' bagnato, anzi quasi tutto bagnato, e il Vive L'Oreal, olio straordinario, straordinario, questo qua, mi piace davvero tanto e ce n'è 200 ml il prodotto per quanto? Di mesi di Pau, sono 12 mesi di Pau dall'apertura del... Del prodotto vero del balsamo, mi è piaciuto molto e fa veramente top. Un, un capello bello splendente e lucido. Non lo fa troppo luminoso perché almeno i miei capelli già lo così luminosi, così più luminosi così non si può, quindi mh, ho detto: perché non mettere, non, non usare, non finire di utilizzare questo balsamo? E l'ho finito questa mattina intorno alle mezzogiorno, l'una alle due. Mi sono fatta la doccia. Ho, questo, i capelli sono profumati e puliti, poi non basta questo, ho utilizzato insieme a lui questo qua, antiforfora, della Fructis shampoo, te verde e pirottina. piroctina o min, boh, non riesco a leggerlo, comunque questo qua, ed è della Fructis Garnier, molto buono, plastica riciclata, vabbè, non ce ne può importare niente, qua c'è pure il mio capello, capello che schifo, ma vabbè, sono capelli miei, quindi non, devo, non vedo perché devo dire che schifo, però è molto buono e mi piace davvero tanto, antiforfora, toglie veramente la forfora, per solo che vi ho appena detto un altro video che faccio, che, anziché la mia parrucchiera personale e mia nonna, che voglio tanto bene, un bacio se vedrà questo video, è bellissimo questo buonissimo non voglio dire scusate questo questo shampoo ed è, è, è da 250 millesimi di prodotto per un paio di 12 mesi dalla, dalla scadenza dell'apertura e, e non è male per niente mi piace e lo amo come prodotto perché fa veramente il suo lavoro pulisce molto bene poi l'altro è non so se contento trovare ah uno è il pistacchio e l'altro, hanno ah, portato due con il pistacchio mi sa che è rimasto in doccia ma non mi va neanche di andare a prendere poi come ultimo risciacquo e tant'altro ancora ovvero come risciacquo ho um, come dire vabbè, mi risciacquo tutta la testa e via, e via discorrendo poi tampone, strizzo i capelli molto morbidosamente, vero? Molto delicatamente, volevo dire, scusate. E una volta strizzati i capelli e tamponati con la a mano e con le mani, vado di olio e vivo straordinario, sempre della L'Oreal. Sarebbe questo qua, vedete? Questo qui ed è stra buono, mi piace tanto. E questo qui è sublime. Sublimatore del colore, vabbè, almeno me non ne può de meno. Con oli di meno, con, con oli di fiori preziosi e filtro UV, raggi UV sarebbe, ma va, aspettate che me lo leggo. Colore, esalta il colore, protezione, e lucentezza, capelli colorati, vabbè, chissene, va bene anche per i capelli che sono già di natura colorati come i miei per esempio io non li coloro perché hanno il suo colore già naturale di suo ma va a parte quello che sto dicendo quanto è questo 18 mesi di pao si sì. 18 mesi di pao per 100 ml di, di prodotto anche questo è molto buono non so se voi lo notate l'avete visto io l'ho visto da un canale che non mi ricordo sempre il nome come al solito io ciompa che non ne posso più Pasticciola, dico i nomi, ma non mi... cioè dico i canali ma non mi ricordo mai il nome, ma vabbè, e anche questo me lo metto più di una noce di prodotto sulla mano, poi lo agito, faccio prima così, lo agito, lo metto sulla, sulla mano, sul palmo della mano, vedete così, poi faccio così, come faccio con le mie creme per il corpo e li vado a mettere a tamponare su tutto il resto della mia pioma, già. Poi ne vado a fare un altro pump, lo vado a rimettere di nuovo Faccio così, per mischiare il prodotto tra le mani, è come se stessi applicando una crema o un olio qualsiasi ai miei capelli, qualsiasi, no vabbè, questo, perché io uso questo, non uso 100.000 prodotti, <ride> e vado a metterli su tutto il mio su tutta la, mia, tutta la mia chioma capelluta, ok? <ride> si può chiamare così. E, vabbè, mia nonna ovviamente me li spazzola, me li sbroglia e dopodiché, aspetta un secondo un attimo, anzi che sto a fare, ho chiuso, scusate ragazzi. Allora, mi, mi dicevo, mia nonna mi sbroglia i capelli, me li, me li sbroglia e me li pettina bene finché non diventano belli puliti e asciutti come il suo solito. non li ho, ho lasciate sciogliere l'aria mentre il mio nome li sprogliava ovviamente e direi che questo prodotto qui è veramente top del top, mi piace davvero tanto quindi cosa? quindi ve lo straconsiglio anche i capelli come me ma anche chi non, non ce l'ha come me, tipo lisci, eh, che ne so, ondulati e via discorrendo secondo me sono adatti, non, forse non sono adatti per i capelli grassi o non lo so, però provatelo, perché a me questo prodotto mi sta piacendo davvero tanto, molto buono, Già. Anche questo qui, per esempio, della, sempre della L'Oreal, è molto molto molto buono, sì, mi piace davvero tanto. Qua ce n'è 200 di prodotto, e il VIV. Capelli secchi, io li ho molto secchi, e anche molto tendente al crespo, ecco perché, io, come vi dicevo prima in un altro video, ehm, li ho molto... Tendenti molto al crespo, le molto ribelli i miei capelli, perché i miei capelli sono afro. Ecco perché e niente. Aspettate un secondo, se non ristoppo qui. Non mi ricordo mai come si fa a mettere la pausa. Pazienza, vorrà, vorrà dire che devo editare questo video. Se ce la faccio, editarlo editarlo, non lo so, si vedrà. Sto vedendo qualcosa. Che serve a questo qui della La Sun Defence SPF 15 12 e mesi di pao, si sì, esatto questo qua sarebbe, vedete, molto buono adesso sapone per cui mi piace davvero tanto, molto buono sì, vabbè, vedete la scritta di contrario ma vi dico che è buono sto burro cacao niente bene ragazze, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollicione in su o in giù, non importa basta che vi una reazione al mio video nel senso Um, una reazione sì, vabbè, ci siamo capiti che vi piace o meno, fatemi dire perché non vi piace e via discorrendo e, um, commentate se vi, se vi è interessato il prodotto, se siete interessati soprattutto a sapere che, come tratto i miei capelli con la spazzola perché tanto non credo che vi faccio un video forse fare un video qualche volta sul come faccio il mio signon, come creo il mio scignone e poi e basta, vi ho detto anche come ah la maschera ovviamente faccio un impacco di 5-10 minuti che sembro 15 e poi risciacquo il tutto e passo a sempre questi prodotti qua più questi ovviamente questi tre prodotti qua niente questo era tutto, pollice su iscrizione al canale tasto iscriviti che è gratuito o qua sotto o dall'altra parte non ne ho idea a destra e a sinistra, è gratuito iscriversi al mio canale e attivate la campanella qualora voi deciviate, di, deciviate, sì. <ride> di iscrivervi al mio canale e per non perdere i prossimi contenuti a questo canale un po' pazzerello. <ride> um, niente, ciao ecco da dove si metteva la pausa che io non mi ricordavo mai non da qui, dallo stop ma dal quadratini con, eh, con questi vabbè ci siamo capiti non mi ricordavo mai dove si metteva la, la pausa va bene lo stesso, ciao